Margit quando muore Ragazzi allora cosa fare Evocare sto stregone roger Tanto dopo un minuto e trenta Questo muore Si muore subito Però almeno ci darà una mano a farlo fuori Ecco il nostro bestione Ah un momento Dovete anche evocare questo bel cagnolino Scooby Doo Trovare Scooby Doo è facilissimo Guardate questa qui. e avete fatto Ok stiamo alla chiesa Dovete solamente proseguire da questa parte, scendere da questa collina, lasciate stare i pipistrelli e spero tanto che avete trovato la capretta qua, che all'inizio ci ho messo un bel po' per trovarla. Proseguire da questa parte, fateci caso al drago perché dopo 15 tentativi alla fine è morto quel pastardo morto. Quante bestemmie. Scendere giù da questa collina. Proseguire da questa parte verso sinistra. Non ho messo la mappa, però è più bello farvi vedere, capito. Fare una bella passeggiata con voi. Andare in questo posto e trovare un piccolo ingresso. Questo ingresso vi porterà eh, in una tana. Ok, scendiamo. Le rovine incenerite dal drago. Scendiamo. Corri, corri, corri, corri, corri che c'è il cucciolo che vuole azzannarti. I topolini qua sotto che vogliono azzannarti. Corri, corri, corri, corri, corri, corri Il baule, apri il baule Ok, dove siamo finiti? Ah, in un bel posto Allora, questo è il posto dove troverete il cane che avvelenerà Quel tizio di merda, Margit Eh lo so, lo so, farà tutto il cane poi eh Scendere da questa parte Fino a giù Fare un bel salto da questa parte Toccare il punto di grazia per salvarvi Cioè il checkpoint Andare sempre dritto Se siete stanchi di camminare Prendete il fischietto E proseguite Verso sinistra, mi raccomando verso sinistra Attenzione a questi cosi qua che spruzzano veleno Sempre, sempre più avanti In queste piccole rovine Questa bella casetta distrutta E troverete questo incantesimo qua, proprio qua Io adesso me ne vado Oppure farmo E riprendiamo la parte dove io ammazzo Quel bastardo di Margit. Eccolo qua Ormai lui fa sempre le stesse mosse Cioè io dopo 30 tentativi eh, Ho capito come si muove Ho capito cosa fa Ho capito cosa usa per uh, distruggerci Quindi non vi basta che dare qualche piccolo colpo Due o tre E scappare E farà tutto lo stregone Roger e il cane Intanto il cane come potete vedere Lo sta perenando piano piano come, come potete vedere ho fatto la mia mossa la mia parte colpendolo, da dietro e il cane continua, continua ad azzannarlo guardate un po', guardate un po' come lo azzanna, lo azzanna, lo azzanna poi quando arriva a metà lui cade KO che ci darà il tempo di di continuare a colpirlo, ok? quindi sono stato anche un po' sculato in questa parte eh, guardate, avete visto, avete visto? Sculato proprio assai, eh. Aveva uno di vita e eh. mi ha sfiorato, eh. mi ha sfiorato. Ecco. Ok, questa è la parte. Ora il cane, il veleno che gli ha dato, come potete vedere, guardate un po' la sua vita, come si sta abbassando... Eccola qua, la vedo che si sta abbassando Morto cazzo, è morto Spero tanto che il video vi è stato utilissimo scusate tanto come avete sentito Ho soffiato nel microfono Nella live e Questa è solamente una piccola registrazione mia Fatta alle 2 del mattino Quindi ragazzi Spero tanto che il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale Lasciate anche like E noi ci vediamo Nel prossimo tutorial Ciao